Adriatico c'ero stato già Michele, però borgo di vasto, mai e il mare è blu come deve essere. Te l'hai riverso, guarda che colore. Sì, veramente fantastico. Ma poi non c'è solo il mare qua, ma è pieno di cose bellissime che mi farai scoprire oggi. Ah eh sì, è un borghetto, <ride> niente male. Andiamo. Dai. hai le terme okay. Questa è l'architettura del 1004, Palazzo Baronale 1005 più avanti lì in piazza. Mi hai detto che Dopo la frana, sono, hanno, scoperto dopo frana rovine... hanno scoperto le rovine romane. come la 2 tua. Anche come la tua? Dai, io la <ride> Subaru. Ah, la Mini, intendevi la <ride> Mini? Mini? E quel blu ho preso, proprio esattamente lo stesso. Andai in BMW, mi feci dare il codice di colore e poi ho spostato tutta la Mini così. Senti, qua, guarda che meraviglia. Bello, vero? È un posto che non avevo mai visto veramente incantevole, soprattutto la notte quando si accendono le luci. Però prima di arrivare a cena, che insomma già lo sai che c'ho fame, ma questa me la fai guidare un po'. Direi proprio di che sì, mi sì. Bentornati su Officina del Pilota, oggi guiderò una splendida BMW M2 Competition, una macchina stratosferica che combina un comfort notevole e una cattiveria nell'erogazione della potenza impressionante. A mio parere una M moderna che ricorda, anche se un po' più filtrata, il feeling meccanico di guida delle più vecchie e gloriose M3 e 46. Scopriremo tutto nel test drive, ma prima di guidare questo hooligan, bastarda dentro, Michele, amico e proprietario, ci ha invitato a mangiare una cosa nell'Osteria Pavone, perché, come ogni test drive che si rispetti, va fatto a stomaco pieno. La scelta del rosato. Siamo in Abruzzo una delle poche regioni che ha vitigno rosato e non miscelato e quindi, quindi bisognava provarlo finalmente me la posso godere esatto senti perché hai scelto M2 piuttosto che M4 per esempio allora M2 per la compattezza e il passo ti, ti piace anche M4, le linee suppongo anche le linee, però principalmente il passo Ti piace che sia un po' più piccina, che ti ricorda un po' le vecchie M Esatto Mi dicevi se sento questo analog tra le dita quando guido Senti sì, quel, sento. quel sapore un pochino più meccanico Un, un po' sotto più le mani. meccanico Io dico sempre vibra il volante esatto. I nostri punti di contatto col volante, con i pedali, col sedile Questa ce ne ha, ce ne ha, ce ne ha da vendere come erogazione il motore non finisce mai, nonostante questo è un B-turbo. B-turbo 411 cavalli, 3000. Strade un po' sconnesse. <ride> come reagisce? Da paura. Doppia frizione, quindi abbiamo questa accelerata in scalata che rispetto ai mh, elettroattuati, faccio un esempio GTM, a me piace più questo. <ride> ok, non montiamo il carboceramico, abbiamo eh, i dischi in acciaio, però appena poggi il piede morde immediatamente. La senti, vero? Monta, la senti sotto. Eh, di serie Pilot Sport, delle gomme che io conosco molto bene e che hanno la spalla come piace a me, pronta. Rapporto di demoltiplicazione dello sterzo tale che ti permette di avere un angolo di curvatura Questa l'ho copiata para para da Giuliano <ride> <ride> In lingua volgare Sterzo diretto <ride> Madonna mia Michele come sale Come sale E come sta incollata Mamma mia senti che sound poi controlli, dato una toccatina al gas si accendono leggermente in che modalità siamo caro mio? Neanche allora adesso sei modo. con i controlli completamente accesi quindi e infatti si aiuta però non è troppo ha invasiva ha tagliato un pelino non è molto invasiva la guida se sei pulito puoi andare forte necessariamente i controlli attivati ti, ti, ti, ti bloccano, anzi ti, ti fanno capire come si può guidare più pulito, quindi per non fare sp spendolare, scodinzolare la vettura guidi più pulito, quindi i controlli attivi servono anche a mio parere per imparare un po' a guidare meglio, più puliti. Se puoi fare il tempo in pista lo fai guidando in maniera pulita. Certo. Poi se vuoi fare l'asino, sappiamo benissimo che ci sono altre modalità. MDM. Ah, ah. Così sei con i controlli parzialmente inseriti Parzialmente scremati Quindi con questi <ride> diciamo che quando parte la macchina ti dice Ok stai partendo, vediamo dove arrivi Se fai troppo l'ignorante ci penso io, se sei bravo Quello lo lascerò fare a te quando vorrai con la tua <ride> macchina Visto che è la tua E io dico sempre questa cosa Chi meglio del proprietario può guidare una macchina? Nessuno eh già, ho sentito che partiva un po' più permissiva Di nuovo il cavallo al trotto, ragazzi Guarda che bella bestia Chissà se le telecamere l'hanno inquadrato Ma sicuramente questa qui sì eh, Però la cosa che mi impressiona di più È il modo in cui eroga questa macchina Perché mi fa anche un po' paura E ovviamente mi fa sudare le mani Ma ah, no, no, quello è il sintomo che vuol dire che va bene che Sì, quello, è, quello funziona Sorriso dedicato, idiota stampato in faccia, bella da morire Poi che linea c'ha e poi che colore, sentimi che Io ho copiato il colore quando è uscita questa macchina con la mia Mini Io ho scelto di fare questa macchina Principalmente perché ci siamo sentiti per telefono e ho capito che Sei una persona splendida Ma perché ho visto che era questo colore? Perché se era nera non lo so <ride> Non ci saresti venuto <ride> Ok, sì beh ti lascio un po' Con l'MDM, si, sì, ti, ti lascia fare di più. Pregi la versatilità, perché comunque quando sei inefficient puoi farti un viaggio in autostrada e sei tranquillo. Confermo. E ovviamente quando trovi in autostrada qualcuno che ti scoccia, scali la marcia <ride> e, e come fai come adesso. Ti abbiamo fatto sentire solo il motore mettendo la prima, si è spostato. il mio Esatto, momento. esatto. Ha paura. E difetti forse i freni Freni alla lunga Anche per strada o in pista? Mm, anche per strada ah, Anche sì. con l'uso un pochino più brillante per si strada allunga, Si allunga un po' la frenata? Si allunga un po' la frenata quindi. Ma si allunga perché lo senti dal pedale che affonda un po' di più Lo senti dal pedale e, per fa più, fa e più strada percepisci anche. che fa un pochino più strada okay. Eh, anche lì ed è proprio tipico del, su, del surriscaldamento perché poi uh -huh. rallenti chiudi un po' per una ventina di secondi e lei ritorna quindi su questo punto di vista una CS con carboceramico potrebbe essere potrebbe una scelta c'è una differenza di prezzo c'è una differenza di prezzo sostanziale perché questa da listino sta sugli 80 la CS sui 100 no non finisce più Sto a 5500 giri, ne hai ancora, ho paura! Però io dico sempre questa cosa: abbinare un livello di comfort così alto e una sportività, una dinamicità di guida del genere, c'è bisogno della tecnologia. Natura sottosterzante della vettura pari a zero. guarda come accelerazione è cambiata davvero davvero un missile lasciarla scorrere è un piacere 6000 giri neanche e ti spettina no, ragazzi io non ho veramente parole di quanto è cattiva in erogazione sta macchina qua e l'ha cambiata io ti lascio fare perché tanto ti, ti devi solo no, divertire su no, questa pian piano è, è, è tanta roba <ride> Bella, eh? <ride> Sono rimasto abbastanza interdetto. Sì, sì, perché non, non riesco ad arrivare a. cioè, non riesco a scaricare una terza marcia. Eh, e, e faccio bene, perché non la conosco. La domanda è: ma secondo te hai i livelli delle bare anni 80 che ti piacciono guidare? Oppure c'ha quella sensazione. Allora, no, non è un no. paragone che si può fare, però. Io che sono uno, un disgraziato sotto questo punto di vista Cioè mi piacciono le auto old school, vecchia scuola, le young timer, chiamale, chiamale come vuoi e, Ma che cosa dico sempre? L'importante è che qualcosa ti arrivi Che la sensazione che ti trasmette la macchina sia quella di, di piacere, di divertimento, di paura, di adrenalina, di scossa, di vibrazione Ho usato tanti termini, spero che ho reso un po' l'idea E questa ce l'ha tutte, ce l'ha tutte In questo video siamo stati a Vasto una cittadina abruzzese della provincia di Chieti rimasto colpito dal blu delle sue acque ho avuto la sensazione di tornare indietro nel tempo perché qui il passato è ancora molto presente resti di ville, tracce dei romani, le terme davvero suggestivo un blu che mi ha colpito non solo quello delle acque dell'Adriatico, ma anche quello della M2 di Michele che state vedendo. Che interni, che curve. Ho potuto guidarla e devo dire che è veramente un hooligan. Sarà la migliore M moderna in circolazione? Un luogo e un borgo magico dove il cibo non si lascia parlare dietro. Da Vasto vi porto in montagna per poter saltare le linee della M2. Ragazzi che dire, Abruzzo, mare e monti, diece lode. Insomma, tu lo vedi così questo mare però immagina l'inverno com'è vieni qui non c'è nulla da solo corri musica, musica a palla, palla. Che bomba. stai proprio una bomba si sì. ti sei messo la maglietta di tinta perché no ma questa è perché non standard questa va insieme all'M2 no? <ride> Ai nostri amici di Officina del Pilota cosa diciamo? E tanto iscrivetevi al canale perché sempre più video, sempre più cose interessanti e quindi io vi consiglio di farlo. E poi venite a trovare Michele in Abruzzo, ora in descrizione, vi lascio solo con di il telefono l'indirizzo <ride> di casa. <ride> sempre aperta, sempre da comoda. Sì, se avete qualche club di BMW serie M, divisione M, no? La serie M Badge M, quello da. Allora potete, eh, potete essere ospitati a casa, giusto? È così oh, Non è vero niente <ride> Se il video ti è piaciuto metti like Altrimenti eh, oh, a me mi è piaciuto, è piaciuto. Vabbè, A noi ci è piaciuto Io mi sono divertito dopo...